E' un'altra cosa, non mi sembra Ciao ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video, un grande video di cultura giapponese Oggi con due giapponesi a caso Ci abbiamo a caso E' ericottero ah, <ride> Ericottero <Hericotero> a, <ride> a caso E niente, che cosa abbiamo deciso di fare? Oggi ho deciso di parlare di cultura giapponese E per questa occasione ho portato i sushi di carta Eeeh? Sushi di carta Ragazzi mi sono costati Non possiamo mangiarli allora No, eh, ma puoi provare, puoi provare <ride> Quindi oggi abbiamo deciso che faremo questi sushi di carta Vediamo come vengono Mmm Oh uh, Mi hai messo Oru da che? Mi ha metto Ah da Hasami Muiro Ah, Hasami Miru Già mm. yeah, metto il kukana yeah. È Ragazzi, è, è troppo difficile, quindi non lo facciamo. E si subita, ecco è buzzucase difficile, hai col. Difficile. Ragazzi, spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao. Ragazzi, oggi video molto importante. Oggi è un video con il giapponese a caso in cui faremo il Kabedon. <ride> Ragazzi non so più cosa inventarvi per questo canale, aiutatemi con un mi piace Questo è un video che mi avete richiesto in molti e sarebbe il Cabedon. E adesso chiederò al nostro giapponese che cosa vuol dire cabedon, come farlo e se non lo sapete imparerete anche voi qualcosa di nuovo Let's start!